Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Gianni, io oggi sono felicissima! Eh già da vedo che sei felicissima, perché? Raccontaci! Ma come non lo sai? E non lo so, ci sono tante cose per essere felici Dai, pensaci un secondo Allora, ho capito! È quello che, è quello che, è quello che sto pensando io è quello che stai pensando tu? Io? Eh, facciamo una cosa eh sì, Metti le mani così Sì Guarda eh perché siamo arrivati a 100.000 iscritti! Wow Giada, 100.000 iscritti sono tantissimi! Grazie mille per seguirci in tutti questi anni! Grazie davvero, non sappiamo neanche come ringraziarvi. Continuate a farlo, mi raccomando. Esatto. E tra l'altro Giada, eh, state partecipando al concorso Vinci Gormiti? Partecipare è davvero facilissimo. Vi basta acquistare un prodotto dei Gormiti tenere la prova d'acquisto e andare sul sito vincigormiti.giochipreziosi.it per partecipare all'estrazione mm. e avete tempo fino all'11 giugno ah fino all'11 giugno quindi sì. dovete sbrigarvi Ma eh, da poco potete vincere dei premi giornalieri e dei premi settimanali tra l'altro in quelli settimanali e eh, ci sono questi set bellissimo, giganteschi bellissimo. grandissimi coloratissimi che sono uguali uguali a quelli del cartone animato e dentro ci sono 11 personaggi della serie 3 mi raccomando partecipate in tantissimi eh, sì eh, eh Johnny ci sono ancora tantissime sorprese quindi andiamo Avanti. Sì però io raccolgo i palloncini Gianni guarda un po' qui ah, Cosa wow, è uscito oggi Il Panini Magazine bellissimo Ma anche ne volevo uno sì. Guarda Potrei in realtà uno. sono due ah, beh, Volevo farti un bel regalo Una bella farmi, sorpresa Devi farmi anche una magia Die. Grazie ah, Guardate un po' bambini chi troviamo Alfa Kilos Gold, tutto dorato. Sì, che bello. Eh, sì, capito, però in tutto questo. lo <coughs> mm. sta? A Kilos d'oro? Eh, in realtà te lo rubo. Ah, ma <ride> ce ne avevi tu? Quindi volevo avere tutti e due io. Ma che no. bello. dai, uno per me e uno per te. E mi hai regalato il Panini Magazine, è giusto che anch'io io a Kilos d'oro. Va bene, vuoi aprirlo tu? Apro io. Ok. Vediamo, vediamo. È saltato già fuori dalla confezione. Ma Guarda, è bellissimo, Gianni! È stupendo, è stupendo. E proprio sembra fatto tutto d'oro. Tutto, tutto d'oro. Ma e poi nel Panini Magazine sì. possiamo trovare tantissime altre cose. Allora, possiamo trovare eh, tanti fumetti inediti, con bellissime storie nuovissime. Giusto. Eh, leggiamo un fumetto? E eh, Adesso no, abbiamo tantissime cose da fare. Poi lo leggiamo magari nelle prossime puntate. Bellissimi e fumetti. Poi ci sono tanti disegni da colorare. Sì. Ah! E ci siamo ovviamente anche noi C'è il nostro Gormiti Show Non Bellissimo. può mancare il Gormiti Show Bellissimo ah, E guarda un pochino anche che cosa è bello Le vostre letterine eh Sì è vero Perché le trovate non solo al Gormiti Show Ma, anche, ma anche, le le, anche le Panini Magazine Bene bene bene allora. E ecco, poi ci sono anche tantissimi lavoretti poster, lavoretti, bellissimi, il panini magazine è da prendere, è da Assolutamente. prendere. Assolutamente. Ma adesso Gianni c'è qualcuno che ci sta aspettando. Un attimo che io, un attimo che io prendo un attimo i colori e colori. Andiamo, dai. Secondo. <ride> Ciao Filippo. Ciao Filippo, come stai? Bene. Ciao, ma sei contento di essere qui al Gormiti Show? Sì. No. Noi no. sappiamo che sei un super super super fan! Vero? Sì! <ride> è, è, è vero che ti piacciono tanti i gormiti? Sì! Eh, vedo che ne hai tantissimi Eh dietro. sì, lui c'ha già il guanto alfa pronto a... Facci vedere un po' la tua collezione! Facci un po' vedere qual è il tuo gormita preferito! La pterione! Bravo! Ah, sei nella squadra di Johnny Sei nella allora. mia squadra, sei, sei nel mio team Ma vedo che hai anche tutti i poster dietro C'è Riff Trek. Poi c'è Trek E poi l'altro? Non riesco a capirlo Anche io No, non c'è una gommetta giustamente... Mi hanno malito i gomiti. Ah, ho no, capito, ho capito, ho capito, ho capito Ma facci vedere un pochino la tua collezione, i tuoi giochi Faccieli vedere, vai, portaceli facci qui Facci vedere quelli che ti piacciono ah, di più c'è anche il titano degli elementi Anche la isca, qua. Ah, ma con le fai tante bellissime storie, no. le, le inventi? Eh sì, con la mamma e il papà magari inventano le storie, giusto. Ah, giusto? Vediamo, facci vedere, facci vedere Facci vedere, facci vedere uno scontro tra gormiti Ah, è arrivato, è arrivato Lord Electrion o sbaglio? Mm, ma lo sai che a tu l'ho toccato? Questo me l'ha regalato con il coniglio papà, quale questo? Quello te l'ha regalato il papà? Davvero? Ma no, perché... No, no. No, il coniglio pasquale Ah, il, ah, coniglio, il coniglio pasquale, pasquale. io ho capito il papà Ma davvero? Ma che bel regalo che ti ha fatto questo coniglio pasquale Veramente bravo, veramente gentile E Lord Electrion? Chi te l'ha regalato? Babbo Natale? No, la nonna La ah, nonna, ah, che bello! Che brava nonna che hai E sai che ti piacciono i gormiti? Così almeno hai ampliato la tua collezione così. Ma quanto ti piacciono i gormiti? Tanto, tanto, tanto? O tanto? Sì tanto tanto, <ride> eh, tanto. Si, si vede Gianni, sì. eh, sì. è una collezione fantastica vediamo chi ci porta ora facci vedere facci vedere a noi piacciono un sacco i gormiti Infatti hai visto che c'è il titano qui dietro di noi hai visto hai che visto è guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda La versione guarda guarda guarda ma che belli! Bellissimi! Wow! Ah sì, quella è la versione silver! Eh sì! È la versione Silver di Nucleor! Giusto Filippo? Ma quanti anni hai Filippo? Non te oh. l'abbiamo chiesto? Oh. Qu Quattro! 4. Mm, ma tampo ne faccio sì! 5 pau! Tra, tra un po'? Tra un pochino, ah. tra un pochino, tra pochino fai 5 anni. Ma il gormiticio lo guardi? Sì. Sì. Ma chi vince tra me e Giada durante le sfide con i collezionabili? Avevo detto una, una puntata nuova, voi... No, no. Dove... Do. Dove Johnny aveva trovato l'ottigio Nel Cicciata e Titano Stegli elementi E poi avete vinto Tutti e due Ah ma, è bravissimo. Ah, ma è bravissimo Abbiamo fatto pari giusto ma, che, vero? ma si ricorda tu? Sì, sì sei grandissimo Ma allora vero. sei davvero un super fan anche del Gormiti Show sì, Se, se ti ricordi fan. pure questa cosa Dimmi Per me Per me Wow. wow! Bellissima è quello piace a te già! Eh sì, eh. è l'Ortitano, Titano, oh, figurati! Oh, oh, oh. Questo è il titano. Come si muove! È il titano ma trasformato! Fai, sì, ma fai delle super battaglie col titano, vero? L'Ortitano? Ma guarda! Ho oh, anche un altro, un altro titano, guarda. Ti ho ah. Ma quanti regali! Eh vedi, mi piace, piace Chiaro, ma tanti titani. Giada! Ah, wow! Vabbè, eh anche sì, questo è, sì. è bello! Eh sì, sono tutti i tuoi preferiti, è tutta la trasformazione di Lord Titano. Eh sì, beh, a me, me piacciono tutti Lord Titano. Cioè, secondo me è il più forte di tutti, anche se tu dici che allora No, è... no, è vero, è vero. Oh. C'è una collezione super! Wow! Wow, wow tu li mi sta prendendo. sta prendendo tantissimo. Bravissima, facciogli vedere. Vai, vai, vai. Ah, Bellissimo. Versione, la versione oro. oro. a noi piacciono tanto le versioni ore che si trovano col panini mega. E eh, infatti, mi sa che lui le legge tantissime. Eh. eh sì, ti piace il giornalino... Bello, questo oro Quindi ti piace il giornalino dei gormiti, vero? Cignotapiti. Eh, abbiamo, <ride> abbiamo notato, abbiamo notato. Eh beh, il giornalino notato. è bello, ci sono tante storie, tanti giochi, tanti disegni. Poi i poster anche, soprattutto, da appendere è in cameretta. Ma ultim, ultima domanda prima di salutarci. Quando noi apriamo una puntata del Gormiti Show, cosa diciamo? Ciao ragazzi! Mami, al gormiti Show! Fallo con noi, fallo con noi così rimane bello. Ciao registrato. ragazzi! Bentornati al Gormiti Show! Ah! Bravissimo! Bravissimo! Così hai aperto anche tu una puntata. Vale, faccio un inchino davanti a questo fantastico Gormita <ride> che io amo. Grazie. Va bene, allora, il tempo sta scadendo, noi saremo qua a parlare ore e ore con te solo che dobbiamo andare avanti con la puntata. Vuoi dirci un'ultima cosa prima di salutarci? Una domanda oh! o salutare qualcuno? Qualsiasi cosa tu vuoi dirci, eh. eh. Qualsiasi. Vi voglio bene. No! Oh, anche noi ti vogliamo tanto bene. Grazie. Grazie tanto per seguirci. Anche noi ti vogliamo tanto bene, ti regaliamo un cuoricino. <ride> eh, però prima di salutarci, vogliamo mandarti un abbraccio super virtuale. Sai Quindi... come ci abbracciamo noi così? Noi abbiamo il titano degli elementi ah okay, ok giusto vuole salutarci così <ride> vabbè mi sembra giusto eh? Col, vero vero con il super saggio wow guarda c'è il suo fratello guarda qui. qua c'è il suo c'è suo <ride> fratello gemello <ride> un po' più grande Noi, allora, allora ti salutiamo con un super abbraccio virtuale Vieni allora Filippo è... apriamo le braccia insieme così bravissimo e, e ci... stringiamo forte così come se ci, se, se ci abbracciassimo Va bene? Ti mandiamo un mega bacione. Grazie per essere stato con noi. Ti vedranno tutti i tuoi amici qua su Beh, nostro canale se vuoi di vuoi salutarli. Eh. Tutti i tuoi amici. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Tutti Bye. ciao. Bye. Oh Giada, questo è un momento davvero magico che abbiamo con i nostri bambini. È il mio momento preferito e bambini, partecipare è facilissimo. Basta andare sul sito gormi-shop.com e seguite tutte le istruzioni. Esatto, mandateci la vostra candidatura. eh. Giada, guarda! Il codice sconto! Il codice visto! sconto! visto, visto, visto? Johnny, sì, sì, e, sì. sì. E... Cos'è il codice sconto? Allora, il codice sconto è un codice speciale che può apparire all'inizio, alla fine, anche a metà della puntata e bisogna essere super attenti perché è super veloce! È vero, è vero, è vero! Una volta che trovate il codice sconto, dovete andare sul sito shop.giochipreziosi.com e scegliete tutti i gormiti che volete e una volta nel carrello dovete inserire questo codice sconto e avrete il 15% dello sconto. Però Giada, fino a quanto è valido questo sconto? Allora, rapporto? questo sconto vale dal 4 giugno al 1 luglio. Wow, allora hanno un po' di tempo sì, per sì, partecipare. Sì, sì, sì, quindi state molto attenti. Allora, ora è arrivato il momento della... Ma che Bacheca Gormitica! Oh. Oggi ci sono arrivati un po' di disegni foto. e anche foto. Ma inizia tu Giada. Inizio io. Sì. Allora, ciao, io mi chiamo Gregorio e vivo in Olanda. Wow, in Olanda! Addirittura sette anni vi seguo sempre sul canale YouTube. Vi invio un mio disegno e un mio messaggio. La mia hypervis preferita è Vrago. Spero leggiate il mio messaggio e grazie, un bacione. Wow, bellissimi tanto i tuoi grazie. disegni. C'è anche le due fotografie sui disegni, la tua disegna. Sì, abbiamo dedica... anche le foto. Ha disegnato anche Saburo. Wow, grazie, grazie, grazie, grazie. Mille. Grazie. grazie per seguirci. Dall'Olanda, Lolanda, gli mandiamo un bacio, <ride> un bacione grandissimo. Esatto, per poi ah. sì, abbiamo una foto. Sì, abbiamo una foto da parte di Federico e ci scrive. Ah, ci manda anche una lettera, che carino. Vai, la zila, zila. Ok. Cari Johnny e Giada, sono Federico da Origio, ho 5 anni, ehm, gioco con 1100 gormiti. Ma li hai contati tutti. Ed ho inventato una storia con la Iscador. In questa storia i guardiani degli elementi, degli elementi hanno raccolto tutti i frammenti del cuore del titano. Ma nel frattempo Irgur e Grobok stavano escogitando qualcosa e si radunarono davanti alla Iscador. Avendoli notati, Riff evoca Alpha Koga e Icor evoca Alpha Kilos. I due guerrieri, utilizzando i cannoni della Iskador, attivati dai guardiani, riescono a sconfiggere i due Eclipseon. Fine. Beh, è una bellissima storia, eh, è una, un bellissimo lieto fine. Bravo Federico, grazie per averci mandato questa storia, la tua dedica. Poi sei super gormitico perché vediamo che hai tutti giocato ai gormiti. Eh, eh sì, c'è anche la Issica, foto isca con lui. Grazie, grazie. Continuate <ride> a mandarci questi disegni e le vostre dediche. Dove? A gormitishow.com Giada, salutiamo i bambini perché è finita la puntata. È finita la puntata, dobbiamo salutarci. Ma mi raccomando, voi continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Esatto, iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. Un saluto da Johnny. E Giada, ciao! ciao.